Una mi stavo trovando a parlare con il grandissimo Fabio Carnevale, ipnoterapeuta grandissimo, peraltro da poco è diventato anche vicepresidente della European Society of Hypnosis. E niente, Fabio stava parlando di Milton Erickson, del suo modo di fare l'ipnosi, le sue tecniche, del suo approccio particolare, e mi fece riflettere su una cosa interessante. Praticamente Milton era capace di fare delle induzioni di ore e ore, a volte delle intere giornate. Si metteva lì col suo pazientino, tutto gli faceva questo. Questa induzione trans lunghissima, questa ipnosi infinita, e, e poi ovviamente gli risolveva il problema. Poi ti credo che guarivi le persone piuttosto che stare un minuto di più lì dentro, ti facevi passare il sintomo. E infatti, ripensando al video di due settimane fa, qualcuno potrebbe anche dire che le ipnosi di Erickson erano delle ordali, eh, cose. Faticosissime. Anyway, eh, la storia era un'altra, io sentivo Fabio parlare e a un certo punto gli chiesi Senti, ma spiegami una cosa, perché Milton Erickson faceva queste induzioni trans lunghissime e io oggi, cioè, non posso fare una cosa simile, non posso prendere una persona e dirgli, guarda, vieni nel mio studio, ci vediamo per sei ore e facciamo un'ipnosi che forse finisce e quell'insalata esatto ti aspettano. Non si può, cioè poi non è che non si può, si può anche, però non può essere la regola, può essere semmai un'eccezione, un ma peraltro anche le persone, non credo che siamo proprio più nell'epoca in cui possiamo permetterci di, di dire alle persone vieni e stai sei ore nel mio studio, dicono oh, come se volevo oh, 50 minuti, e oh, poi devo andare oh, a prendere l'autobus, il business, le cose non siamo più negli anni 50. Cioè, immagini sta cosa, uh, prendi le persone e gli dici guardi, allora, ci vediamo alle 17 di venerdì 26 aprile e lei porta le birre che alle pizze ci penso io e andiamo avanti fino a nottata. Cioè, il punto è che se ci pensi, Erickson viveva in un contesto che gli permetteva di fare quello che faceva, di fare delle ipnosi lunghissime. Per fare un esempio, molte delle sue pazienti erano donne casalinghe che non lavoravano e quindi avevano grande disponibilità di tempo e in generale erano gli anni 50, 60, 70, Tanta, non c'era la fretta, la frenesia, l'attenzione per il tempo, per lo scorrere le lancette ai secondi, per cercare di fare tutto velocemente che, che viviamo adesso. Insomma, il mio dubbio per Fabio fu questo, fu ma noi come facciamo a fare quello che faceva Erickson? Noi studiamo Erickson per cercare magari di prendere un pochino della sua magia, però di fatto molte cose non possiamo farle. Come, come, come ce la capiamo, come ce la sbrighiamo questa, questa storia, questa faccenda? E che Fabio mi guarda e mi dice, eh, caro Flavio, questo è un dubbio, un dilemma che molti si pongono, è il dilemma del Erickson. era ericksoniano? E Fabio penso che intendesse il fatto che quello che facciamo noi oggi ovviamente è diverso da quello che faceva Erickson, anche per via di questi motivi, e quindi ci potremmo chiedere se potremmo a ragione parlare di terapia ericksoniana. Però tu adesso giustamente ti chiederai, ma a me che me ne frega di questo? Ecco, io penso che Erickson effettivamente fosse ericksoniano, sono gli ericksoniani a non essere ericksoniani, e questo, se ci pensi un attimo, è un punto fondamentale per la nostra pratica. Una volta mi trovavo in macchina con il grandissimo Matteo Rampin e lui mi disse posto che tu non puoi essere altro che te stesso, sai perché comunque Erickson è stato Erickson? E la mia risposta fu: ma probabilmente per via di tutte le malattie, i disagi, i disturbi che ha avuto e le difficoltà che ha passato. E Rampin mi rispose: sì, esatto, per quello. Il punto è che, anche come dicevo nel video, caro psicologo, sii te stesso, non dobbiamo cercare di assomigliare a qualcun altro, sia per ragioni valoriali sia anche per ragioni contestualmente impossibili. Cioè non è solo un fatto di lui è lui e tu sei tu, è anche un fatto di contesto, lui è lui, perché in quel contesto poteva essere lui, e tu oggi, anche se volessi, non puoi essere come lui, non puoi fare le stesse cose nello stesso modo. Secondo me, e questa è una cosa che insegniamo anche nella nostra scuola di specializzazione, imparare bene un modello, un approccio, un modo di fare le cose è fondamentale, perché ti dà una struttura, ti dà una mappa, e la struttura, la mappa, come tutte le strutture, come tutte le mappe ti facilita il lavoro, però arriva il momento in cui ti devi ricordare che la mappa non è il territorio, oppure come diceva il grande Yoda, arriva il momento in cui devi disimparare ciò che hai imparato.